Maestro, ancora così sofferente. Eh, sì, purtroppo sì, ma la coda. Il bloccatore che mi ha dato Sua Eccellenza ha. alleviato un pochino, ma poi nel tempo le crisi. si fanno sempre più intense. Eh, mi dispiace, maestro. Eh, eh pensa a me. Eh, forse. forse potremmo provare. qualche terapia un po' meno convenzionale? Cioè. Che cosa intendi? Eh, lei sa che ultimamente sono molto stato nell'ambiente di, di, di, di lei, no? La madre. Sì, sì, certo, ovvio, te l'ho ordinato io. Ecco, eh, appunto, appunto. E lì eh, ho, ho avuto modo di imparare delle cosette piuttosto interessanti. Tu intendi interessanti per il mio disturbo? Sì, certo, appunto, sì. Eh, mh, il disturbo, no? Viene dalla madre, da lei. Sì, sì, viene dalla madre, purtroppo. E eh, eh, allora, da, dalla sua infinita compassione, dalla sua infinita amorevolezza. Sì, abbiamo capito, ma la coda viene da lei, eh, va bene? Ecco, ecco, allora. Volevo dire che lì eh, ho imparato similia similibus curantur. <ride> cioè che starebbe per... Vuol dire che sembrerebbe che una certa affezione possa essere curata, alleviata, con qualcosa eh, che abbia la stessa natura di quel disturbo, anche se in misura piccolissima, no? omeopaticamente per così dire, che intendi per stessa natura? Sì, intendo che noi dovremmo, cioè lei dovrebbe eh, assumere un po' di sostanza di lei. Ma come? Ma, ma, ma che dici? Mi sta già massacrando? Ma no, no, no. Cioè, voglio dire, tutto con misura, misura, no? È una, una, una quantità assolutamente infinitesima, non potrebbe mai farle del male. Tutto con estrema misura, così come insegnava lei. La misura è tutto, no? Sì, come insegnavo io. E che cos'è che dovrei fare, quindi? Beh, per esempio, qual è il progetto che, che, che stiamo seguendo ad adesso, ecco, che, che stiamo seguendo? Beh, il progetto è quello di cui ti ho parlato un po' di tempo fa, l'esaltazione dell'ego. <ride> Sto frantumando i nostri avversari, no? gonfiandogli l'ego attraverso i loro followers, i loro migliaia di followers e quindi facendogli credere che si bastano da soli, in modo che si separino, si pensino indipendenti isolati e invece con i loro migliaia followers non saranno mai abbastanza, in realtà, per generare un cambiamento. <ride> ah, ah, sì, geniale, è vero? Sì, è sempre geniale, come al solito. Ecco, in questo caso, in questo caso per alleviare la sua sofferenza, intendo, eh, noi dovremmo introdurre una piccola variazione, una, una piccola variazione omeopatica. Per esempio... Legga qua, legga qua. Eh, che cos'è questo? Ah, questo, eh, sono i detti di, di, di lui, di, di, di, di, di, di, di quello di Nazareth. Ah, il Nazareno, interessante il Nazareno. Eh sì, noi dovremmo prenderci un po' di questa eh, robetta. Ma sei proprio sicuro? Eh maestro, questa è robetta, robetta fine, robetta di prima qualità. Gliel'ho detto, io ho imparato tutte queste cose da lei. Eh, quelli non, non, non è che mentono così spesso, eh? Già, sì, è vero. Allora, legga qua, legga. Leggo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù, chiedendo. Maestro, maestro, chi è? Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? <ride> Ma guarda che questi, questi qua stanno facendo proprio come, come, come quelli che mi sto lavorando io laggiù. No, no, loro vogliono sapere chi è il più grande. <ride> che sciocchi. Comunque. Ah, ed egli, egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro. E disse, in verità, in verità vi dico, se non cambiate... E non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. <clears throat> sempre con questi bambini. Eh, beh sì, in effetti sono molto cari, sì, sia a lui Nazareno che, che, che a lei. Eh, lo so, lo so. Ma, ma, ma va avanti, maestro, va avanti. Dove? Ecco qua, proprio qua, legga questo, questo versetto. Ah, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. E, e, e quindi questo che cosa c'entra con prima, Malacoda? Ma come? Non, non, non lo vedi, maestro? Non, sì, ma vorrei che tu me lo spiegassi più chiaramente, va bene? E eh, certo, io... Glielo spiego. Eh, allora, prima ha notato no, che parlava proprio di quello che lei sta facendo laggiù, no? sulla Terra. Quelli, quelli si chiedono chi sia il più grande, chi abbia più followers e alimentano il loro ego a dismissura. Eh, questo sì, l'ho capito. Ed ecco la sua risposta, la risposta del Nazareno. A quella domanda il Nazareno risponde, siate come i bambini. Siate come i bambini. E eh, va bene, ma questo che cosa vorrebbe dire? Cioè, siate come i bambini, siate nel gioco, nel disinteresse, me, me l'ha insegnato lei, no? Nel pensiero del momento presente, nel disinteresse delle ambizioni future. Capisce? E, e poi non è, non è finita, eh? Aggiunge, dove due o tre... Saranno riuniti nel mio nome io sarò in mezzo a loro. Cioè, lui dice, il potere, il potere del cambiamento vi verrà solo nel momento in cui vi riunirete. Non basta essere uno da solo, capisce? Ah, sì, vuol dire che il superamento dell'ego è proprio nel superamento dell'uno, due o tre riuniti. Interessante, Malacoda davvero interessante, quindi, quindi noi dovremo per assumere la nostra dosetta omeopatica no? eh, di lei suggerire giù a, a, di prendersi un po' meno sul serio come i bambini e soprattutto di non presentarsi mai da soli, ma di unirsi tra di loro, ma, ma la cosa così vado a rovinare tutto il mio lavoro, maestro, maestro, ma alla fine noi stiamo stravincendo, no? È solo una piccola dose omeopatica per il suo dolore, una piccola azione compassionevole. Non dire quella parola! Sì, capisco, capisco. Una piccola dose per mandar via questa emicrania infernale, possiamo dirlo? Sì. Forse... Forse hai ragione. Sopporterò, Devo, devo, devo, devo sopportare. Allora è deciso. Ma la coda manda giù le comunicazioni che la smettano di prendersi troppo sul serio e comincino a fare le cose insieme. Maestro, forse dovrebbe essere un po' più convincente. Ah. Che la smettano! di prendersi troppo sul serio e comincino a unirsi tra di loro. Maestro, di più, come, come, come sa fare lei con tutta quella cosa speciale? Devo, devo. Allora, smettetela di prendervi così sul serio con i vostri followers, con le vostre ambizioni e pensieri e tornate come i bambini. E soprattutto, dico soprattutto, non rimanete da soli. Unitevi! Non alimentate il vostro ego perché se alimentate troppo il vostro ego e se io scopro che alimentate il vostro ego invece di servire alla vostra causa, io... Maestro, maestro, maestro, così non mi dà tutto. Eh, lo so, è una tentazione fortissima. Sì, ecco, non lo faccia, da bravo. Sì. Bambini, siate bambini e unitevi insieme. Solo così potrete farcela. Bravissimo, bravissimo maestro, uniti, uniti. Mm. Eh sì, no, cioè, <ride> cosa vuol dire, intendo, mi ero fatto un po' prendere, da. Mando tutto, mando assolutamente tutto, ma la coda. Mi raccomando, silenzio assoluto, perché se Sua Eccellenza viene a sapere quello che stiamo facendo, siamo cenere. È chiaro? Assolutamente non passerà un sospiro da queste labbra, glielo prometto, maestro. <susurra>